Ciao ragazzi, questo è un video goliardico ma bellissimo fatto a casa di Erkailo che è colui che mette i sottotitoli. E si impegna pure. Vi lascio il suo canale in descrizione e detto questo inizia il video. Ciao Venezi! Venezi? Sì, sì. sì. sì. sì. sì Messi! Sì. Ma da quando? Ah, no, si comprano paste. Il personaggio! Sì. Com'è? Mi sa di cosa? Ehi, ci sono un Ehi! Come si gioca? si sì. Si può sparare, cos'è? Facile perché sono scarpe Ah ma pensavo di sparare con lr 1 Io ero mobile così Ho pensato di sparare Perché pensavo che si sparava con lr 1 Però dobbiamo avere No record ci credo, abbiamo giocato solo una volta Però dobbiamo fare il difficile, sennò no non avremo il contratto Quali contratto? Quindi. Nel gioco noi dobbiamo raccogliere... Contratto. Dobbiamo sconfiggere tutti i boss e prendere i loro contratti E tu pure il contratto di lavoro? Eh ma forte, oh! Lo so, che sono anche uno di più Ehi! non è anche meno vita no, tu l'hai persa sempre sì, quello no, che ho detto ma prima ne avevamo quattro quattro? no cinque no, ne, abbiamo 6. ne avevamo perso sei te l'avevamo perso sono tre boss come tre no no dai no, guarda no, no, no, no, no. attenta ad altre e in video non ho detto cosa ho scalato io Andi. Dopo quella con la viola? dai, dai. ero quasi finita dai. Yeah. <coughs> <coughs> mi ricordo uno di quei bambini che ti hanno sempre eh? E che non la smetto un p di piangere Aggio No no no no no. no no, no. Quanto bella quella foto Aspetta soffermati un attimo su quella foto Secondo te a cosa sta pensando lui? Io sono la carota Io la assaggerai il bastone allora. Here go. Sì, dove è nato? Adesso abbiamo queste monete <gasps> E andiamo a comprare qualcosa allo show Sì E un po' il cotechino Oh no Era più piccoli Andate a dove è monete? quattro monete? 2000 anni Later come si cambia? Ah, adesso lo dice Come fa? Come si fa a sparare con l'altro? Adesso quando siamo dentro Dice tutto Ehi hey, tu MENSA oh. oh. BELLA EHU NO sto sparando? OCHO Hai Eh, allora sono piazza anch'io usa le mosse, usa le mosse okay. allora adesso, adesso me e adesso te Voto! Ti avevo messo due minuti. Voto! Uh, uh, uh. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Buon rubas il di te stesso. Abbastanza. Ciao ragazzi. Il video si conclude qua. Vi invito a mettere like ed iscriverti se il video ti è piaciuto. Ciao!